Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video ragazzi in questo nuovo video vi spiego come risolvere i problemi dell'easy anti cheat su fortnite quindi ragazzi vi auguro una buona visione su questo tutorial e noi ragazzi ci vediamo dopo la Prima di cominciare ragazzi vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e di lasciare un like per i prossimi tutorial. Iniziamo prima ad andare nel gioco quindi di Fortnite Games e non sai dov'è la cartella di Fortnite, vai sui tre puntini di Fortnite che sta su Epic Games, vai su gestisci e qui c'è la cartella, qui apri il percorso di installazione. Andiamo nella cartella Fortnite Game Binaries quindi 64 e come puoi vedere qui c'è la cartella dell'Easy Anti-Cheat e qui ci sono le quattro applicazioni. Quindi che fare? Andiamo nella cartella dell'Easy Anti-Cheat, clicchiamo su Setup di Anti-Cheat e fate disinstalla. Una volta disinstallato l'Easy Anti-Cheat, chiudete qua. Ritornate indietro, cancellate questa cartella, elimina, scendiamo fino a giù. Selezionate tutti questi quattro applicazioni, questi qua, quindi fate cancella, chiudete tutto. Chiudete un attimo Epic Games, quindi riaprite Epic Games Launcher. Eccolo qua, e come puoi vedere, qui c'è scritto ripara. E noi clicchiamo su ripara. Quindi riscaricherà così quelle quattro applicazioni di Fortnite più la cartella di disanti più aggiornata, e stai certo che Fortnite andrà di sicuro, ok, abbiamo fatto la riparazione di Fortnite. E state certi che Fortnite andrà. Di sicuro, quindi grazie a tutti per questa visione ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e noi allora, ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!